Vedete quello è poppy playtime ma è un mio amico che oggi ci darà fastidio sul nostro vanilla che in realtà noi non abbiamo nessun oggetto a parte molto legno che l'ho preso e um, ovviamente l'ho rubato tutto quanto dalla casa di Brit. no non sto scherzando lui è anche povero e ciao allora uh, tu mi raccomando se ti comporterai male io ti strapperò tutte le carni presenti su quelle ossa. Sto scherzando, comunque <ride> uh, Niente, diamo il via alle danze Iniziamo con uh, Poppy Playtime che ci vuole fare il sedere a strisce Bene, iniziamo Allora, non serve il legno, stupido amico mio Devi prendere direttamente Ecco, già inizia a romperci il cap Vabbè Tieni, ho un sacco di legno eh, Io mi posso trasformare eh, il legno Ok, adesso mi faccio anche una crafting table Effettivamente noi dobbiamo fare proprio come se fossimo in una vanilla Quindi magari andare in caverna adesso Trovarne una magari e anche perché qua mi sa che Nick un altro nostro amico nella vanilla ha già razziato tutto quanto Quindi effettivamente sarà un po' complicato trovare una caverna più del solito Ma non importa noi ci proveremo L'importante è questo E m, tu ovviamente se ne vedi una anche perché sennò qua va a finire male il video Mi raccomando eh, fatemela vedere in un qualche modo Urla in giappocinese Che è una lingua molto bella a me piace io voglio impararla Uh, ti muovi oppure ti devo bastonare? Anzi, adesso prendo un bastone. E te... te, te eh, scusa, devi seguire tu... E eh, guarda che tu... Guarda che non c'è più la skin. Che caspita è successo. Rifai il comando. Allora, andiamo. <ride> Vieni, venite. Allora, Breed, sei pronto a farmi... a prendere la pietra? Prendi la pietra perché così possiamo prendere... Oh mio Dio, che spavento. Che schifo. Ah, ah, vai via. Assassino. Ah! <ride> ok, abbiamo finito. Mannaggia le scurregge Eh Raga ho stra paura perché questo poppy playtime Cioè mi fa inquietudine anche perché l'abbiamo incontrato Poppy playtime su minecraft Però questo è il falso, questo è un po' quello tarocco Questo è un po' quello che nessuno Vorrebbe mai vedere, guardatelo là Sembra una rana, tipo Vabbè, eh, non ci siamo Raga si sta nascondendo dietro l'erba Vabbè, da dammi tutta la pietra tu Veloce perché io non sono mica La tua sguattera, oh Casomai no, no non dico perché chiaramente poi dopo è un po' imbarazzante come situazione Non voglio che succeda questa situazione molto imbarazzante Che spero che non succeda mai e poi mai Ok voi non scrivete niente nei commenti mi raccomando Anche perché se scrivete qualcosa poi dopo io mi cringio E se mi cringio poi dopo potrei urlare in altre lingue Io mi piace urlare in altre lingue perché praticamente io imparo altre lingue giustamente Fai bene a prendere il ferro perché a noi ci servirà caro mio amico stupido che va a caso in giro e non dovrebbe ovviamente Adesso prendiamo Il nostro bellissimo crafting table -one. Ciao um, Tu sei qua per fare un caffè Con noi a prendere un caffè oppure a darci Fastidio no perché non ho capito cioè Cos'è che stai facendo esattamente Vabbè e vieni Forza brida andiamocene via che qua c'è uno stalker Evidentemente cioè ci stava guardando Le palle non si sa perché Vieni forza andiamo Andiamo a trovare altre cose. Perché eh, magari. Eh, insomma, persone che guardano comunque le palle da baseball delle altre persone. Comunque non è normale. Cioè, nel senso. Di solito non succede nella società di oggi. Poi, magari chi lo sa, cioè, magari ci sono anche. Vabbè, mi dissocio totalmente. Andiamo avanti. Eh, se no, anche perché qua sto diventando rosso come un pomodoro. Eh, proprio come questo fiore rosso, rosso rosso. Ciao lama. Oh lama mio. questo è il mio fratello. Che caga, scusate per il cringe, scusatemi tanto, è che mi sono ancora più cringeato per diventare ancora più rosso, perché voglio assumere il rosso di questa mela. La mela proibita da... Perché sto dicendo un sacco di cavolate, raga? Cioè, non è normale, cioè, mi sa che io devo, devo muovermi a registrare più video, sennò qua perdo le staffe, se non registro i video lunghi. Um, mi spiegate perché, caspita, sta piovendo e non dovrebbe piovere. Potete togliere la pioggia, per favore, che io alla pioggia... Mi dà fastidio Cioè fa schifo la pioggia Anche perché poi dopo si vede brutto Allora uh, Breed Cosa dovremmo fare qua noi in questo vanilla? Grazie per il, il ferro Prima di tutto ci dovremmo fare Mi hai dato un'idea? Sono stato zitto per un secondo Ma perché mi hai dato un'idea Praticamente eh, Il nostro obiettivo sarà Cercare di prendere un diamante Oppure cercare di prendere una casa Entrambe le cose Però Chi è adesso? Chi? caspita? Ah! Aiuto No no no Devo fare la, la crafting table. Perché sei Alex adesso? Fermo, fermo, fermo, fermo Vai a metterti la skin immediatamente Scappa via, vai a metterti la skin di nuovo Fai il comando, via, via Ok <ride> Perché c'era un Alex che volava nel nostro mondo E che ci stava picchiando Non ne ho idea, però vabbè Facciamo finta che non, non è successo niente Ok, non è, non è successo niente Cosa vuoi adesso? Perché mi stai picchiando tu? Cosa c'è? Adesso sto uh, Facendo queste cose Non rompere le scatole Ah, C'è del carbone per caso? Cosa c'è vuoi del, del cibo? Tieni il cibo Comunque guarda che io non leggo la chat Te lo sto dicendo Cioè devo interpretare le tue cose Vieni a prendere questo carbone Muoviti Oh schiavo Sto scherzando sei un amico Comunque eh, Io ho paura che comunque Allora stai attento al nome signor Alex Ok da ora in poi sarà il signor Alex evidentemente Perché non ho capito io che caspita Cioè stiamo scherzando Cioè sei diventato Alex così da poppy playtime Ti trasformi in Alex Ok va bene No no no raga dobbiamo andarcene immediatamente Prima che questo qua ci faccia fuori Dobbiamo indentrarci dentro la caverna Uh, dammi tizio immediatamente Allora perché tu non mi dai il carbone Allora dammi le torce Ok così perfetto Perché io non posso vedere per tutto il tempo buio Perfetto Grazie per avermele date all'ultimo Sei proprio utile tu Tieni altre torce devi tenerle anche tu Vieni fuori vieni dentro Devi seguirmi ok ti ricordo Adesso mh, Così ok andiamo in fondo E più andiamo in fondo più abbiamo possibilità di trovare i diamanti No. Allora facciamo così. Oh sì, che bello! Cioè continua la caverna, raga. È stato magico come cosa, anche perché sembrava quasi un No, vabbè, tu sei deficiente, scusami, ma cioè, ma sei normale, ma ti metti davanti a me quando io picchio gli scheletri? Cioè, guarda, te lo meriti se ti sei preso una spada nel sedere. Cioè, ovviamente è una spada di ferro, non pensi a male, per favore. E il signor... Ah! No, no, no, faccio un No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Però non è. Allora, scusami da no, tanto. Non è giusto che tu non. Vai in survival immediatamente. Non è giusto che tu non prendi danni. Perché io non mi posso difendere. Vai in survival. Ok, perché non è giusto. Oh, guarda tu, adesso andiamo sotto. Perché sennò no non c'è. Ok. Oh, cavolo. Stavo per dire cavolo, perfetto. Allora posso prendere danno Cioè adesso no Tu puoi prendere danno adesso Perché non è giusto Io prendo danno Ti volevo buttare E invece no Non ti ho potuto buttare Allora che caspita di scontro alla pari E eh, non è una scontro alla pari Assolutamente Non va bene Anche per Ragazzi scrivetemi se anche voi lo, La pensate come me Se questo amico è un barone Oppure no Scrivete sì amico barone Nei commenti se è così Perché io veramente Se è così eh, Io lo, lo banno <ride> Lo banno dappertutto È eh, veramente Comunque con questi amici baroni Vi preannunciamo Che stiamo costruendo Cose magiche eh, Per voi Scurreggini No scherzo Siete bellissimi Ovviamente ve lo dico In modo affettuoso Scurreggini Vi voglio bene Per questo vi chiamo così Non chiamo le persone Sconosciute Scurreggini Per esempio Anche perché se vado Tipo dalla commessa A dire scurreggini Penso che la commessa Potrebbe denunciarmi <ride> <ride> Oppure non lo so potrebbe comunque Sicuramente girarsi di scatole Chi è stato? Via tu schifoso Guarda che io combatto in modo valoroso Contro gli scheletri e difendo i miei amici Nel migliore dei modi Anche perché sono io l'unico che può uh, Picchiarli <ride> Sto scherzando eh mi dissocio Chiaramente sto scherzando uh, Cosa Perché mi stai picchiando i piedi tu invece? Hai ragione Amico mio stupido Ti ringrazio in fondo non sei così tanto stupido, hai dimostrato di essere un valoroso occhio. Comunque eh, te lo sto dicendo, eh. hai ancora questo poco tempo per poter vincere, anche se in realtà no, no non puoi. Allora, se vinci ora però mi minca... No, abbiamo vinto, abbiamo vinto, ormai è troppo tardi, ho ormai ho preso il diamante. Fotti. Po no. <ride> mi spiace tanto, Bride, che sei un pochino... Ma com'è fatto a cadere? Scusami? Cioè, infatti, non, non ci sarà mica scritto che ti ho buttato io, spero. Anche perché, Via! Ah! <ride> ok, io credo che comunque tutti quanti siano stati scarsissimi. Che pozioni erano queste? Pozione di healing e pozione di invisibilità. Io veramente non ho parole. Comunque, ragazzi, e niente, vi voglio bene, amici che ci state guardando. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Sappiate che arrivano nuove serie E ci vediamo al prossimo video Ho sentito un, un rumore in casa mia Che non vi dico Guardate non vi dico È stato un, un casino Ciao